Allora, grazie a Ruschimira, Massimo Cartaginese, del Circolo dei Lettori di Torino, che, che, per questa occasione di parlare di Klebnikov, che per me è una cosa difficilissima. Eh, eh, eh, io La, la, la eh, prima volta che ho letto Klebnikov, secondo me, era nell'89 alla, alla biblioteca Guanda di Parma e io mi ricordo e l'ho letto, ero in piedi e c'era lo scaffale dei russi e ho tirato fuori questa antologia di Angelo Maria Ripellino si chiama Poesia Russa del Novecento e ho letto la prima poesia di Klebnikov che ho letto in traduzione eh, che diceva quando stanno morendo i cavalli respirano quando stanno morendo le erbe si seccano. Quando stanno morendo i soli si bruciano. Quando stanno morendo gli uomini cantano delle canzoni. Allora, io ho un udito abbastanza buono, sento bene, non ho problemi di amplifono quella roba lì, però non ho un udito eccezionale. Se avessi un udito eccezionale avrei sentito, nella Biblioteca Guanda di Parma, quando ho aperto quell'antologia, il rumore degli scambi della mia vita che disegnavano un'altra direzione. Perché la mia vita, in quel momento lì, è cambiata. Io ho lavorato due anni alla tesi su Kliemnikov, sono diventato grande lavorando su Kliemnikov, e ho poi scritto e pubblicato più di 40 libri, e ne ho tradotti una ventina, ma quella tesi lì, che ho fatto su Clibnico che non ha letto nessuno, per fortuna a parte i miei relatori e correlatore, è stata l'impresa più grande della mia vita. È stato così male per scrivere quella tesi che prima che conoscessi mia figlia, la mamma di mia figlia e prima che nascesse mia figlia io consideravo... I due anni di lavoro su Libri come il periodo più bello della mia vita. E in questi mesi, io tutte le volte che vado in Russia, tutte le volte, quando arrivo in Russia, io la prima cosa che mi viene da pensare è poco, mi serve una crosta di pane, un ditale di latte e questo cielo e queste nuvole. Chi è stato in Russia sa benissimo che il cielo della Russia è diverso dal cielo italiano, è un, è un paese grande ed è, è così evidente questa cosa, il lo dice così bene e, e in questi mesi terribili per chi come noi ha un legame per la Russia, a me, Tante volte è venuto in mente che la legge delle altalene prescrive che si abbiano scarpe ora larghe, ora strette, che sia ora notte, ora giorno e che i signori della terra siano ora rinoceronte, ora l'uomo. La cosa per me è difficile parlare, c'è stato un periodo che non facevo altro che parlare di quando scrivevo quella tesi, ecco. anche se è stato un periodo difficile perché io ho, ho avuto, io, se, se c'è una malattia da prendere mentale io la prendo e quando si fa la tesi succede a tanti, a me è successo che io quando qualcun altro parlava di Kliebnikov, mentre io non smettevo di sentire di ascoltarlo. Mi, mi nascevo, perché io ero io l'esperto di Clebdico, no? cosa, cosa vuoi che ne sappia? Cioè, so, mi offendevo, ecco, no? e cerca, leggevo gli articoli su Clebdico sperando che ci fossero degli errori, perché ero, sarei stato io quello che avrei, ero così coglione. E, e, e ne parlavo continuamente, no? avevo la cosa che, mi, che, che racconto e che ho scritto e che riscrivo, perché questa è una storia infinita davvero la relazione con questo signore qua. Eh, che mi, mi, cresce, mi, cresce, mi crescevano dei paraurti retrattili che mi, mi tenevano lontano da tutte le cose che parlavo di film durante il periodo della mia te. però io ne parlavo continuamente per il dispiacere di, di quelli che mi conoscevano all'epoca che, che non erano chissà perché così interessati alla poesia d'avanguardia dell'inizio dell dell del secolo e la, la cosa adesso faccio... Da una parte faccio fatica a parlarne, un po' perché ho sempre l'impressione che come, come lo racconto io, Clemnico venga fuori meno di quello che è, un po' per la natura della cosa, proprio la poesia in traduzione. No? C'è questo film di Jarmusch che, che si chiama Patterson, no? del quale parlo quando, Adesso io ho appena scritto un romanzo su Anna Akhmatova, un altro grande poeta del, del Novecento, lei voleva essere chiamata poeta e non poetessa, allora la chiamò poeta per quello, che era proprio, le, la, che ha fatto l'opposto di Clebrico, no? Una poesia non sperimentale, molto domestica, chiara, molto terribile, così come terribile e sperimentale è la poesia di Clebrico, si stimavano molto loro due, no? E per forza di cose, sono due grandi poeti. Ecco, mi viene anche, vabbè. E, e, e, e mi è venuto da pensare che eh, io ho, ho visto poco tempo fa questo film di Jarmus, no, che si chiama Patterson, che è un film dove c'è uno che che fa l'autista che si chiama Patterson e che eh, fa l'autista di autobus in una città che si chiama Patterson come lui ed è appassionato di poesia no? è appassionato di un altro poeta non mi ricordo come si chiama e alla fine trova un giapponese che è appassionato come lui e gli chiede ma te la leggi in traduzione e questo giapponese dice no guarda leggere poesia in traduzione è come fare la doccia con l'impermeabile <ride> e ecco, eh, eh, eh, io ho, ho tradotto Klievnikov e lo, lo leggo, però è, mi, cioè è, è, è, molto, è un po' diverso. Ecco. Anche se per esempio io, la prima cosa di Klievnikov che ho letto era in traduzione, e mi son bagna ero bagnato tra Io sono, sono corso a, a cercare i libri di Klievnikov, ho trovato un'antologia, adesso quella poesia di Ripellino, che adesso è introvabile, e poi per, ca per un caso... Uh, so, C'era nella libreria Feltrelli di Parma un testo in russo su Klievnikov, la prima edizione seria, filologicamente no? sensata, che si chiama Tuaregna, a cura di Grigorio Veparnis, che era lì che mi aspettava a me ed è il testo poi su cui ho lavorato. Eh, per la tesi e io ho fatto allora c'è questa cosa che si diceva anche prima che Kliebnikov ha la fama di essere uno scrittore incomprensibile no e io ho fatto la tesi su Kliebnikov, ho studiato mi ricordo alla, alla quella meravigliosa biblioteca che è la pubblicazione di San Pietroburgo sulla prospettiva Agnemsky, no? c'era una orribile stanza dove si andava a fumare che era la stanza del fumo no? Aprivano le finestre <ride> con, con 25 sotto zero Vabbè, e, e, e lì si conosceva la gente no? e, e mi ricordo la prima cosa che ti chiedevano, cosa, cosa sei qua a fare? E io dicevo, scrivo la tesi, su che la scrive, su Cleblico? Allora, Ma come fai a scrivere che non si capisce niente? Che non si capisce niente di quello che scrive? E io gli chiedo, ma te l'hai letto? E loro mi rispondono: No, non si capisce niente, cosa lo leggo a fare? Cioè, c'è questa fama di, no? Eppure, eh, eh, per quello, io l'antologia che mi ha chiesto di fare. Quadlibet, io l'ho intitolata 47 poesie facili, una difficile perché Cliebnico queste due poesie, queste tre poesie che vi ho detto sono semplicissime cioè non c'è nessun bisogno di essere degli esperti, cioè, poi ci sono, sono anche le poesie dell'avanguardia e quella cosa lì Cliebnico aveva studiato matematica all'università di Kazan, che era all'università di Labacevski, che è uno dei tre studiosi, dei tre scienziati che hanno scoperto le geometrie non euclidee, cioè hanno scoperto che non è detto che noi viviamo in un mondo tridimensionale ma che è possibile che siano più dimensioni no? che, e lui voleva fare, avendo anche questa base scientifica, voleva fare in letteratura la stessa cosa che la Baceschia aveva fatto nella geometria voleva, quello lì era un periodo molto, insomma, dove, dove l'inizio del novecento erano crollate tutte le certezze no? e lui Aveva anche la, la, la, la, la preparazione e certo alcune cose di Clebnico, io quando in quel libro lì ci sono nelle poesie di Clebnico c'è per esempio un simbolo matematico che è radice quadrata di meno uno, io non sapevo niente di radice quadrata di meno uno, però c'è un testo di quegli anni lì Che, che è un, un, un libro memorabile di Gini Samiatin, che si intitola Noi, che è stato scritto all'inizio degli anni venti. No? Samiatin è anche lui come Dostoevsky, un ingegnere. Ingegnere navale come Dostoevsky, e in noi, che è questa distopia, questo mondo nel futuro, no? c'è questo. Vi, vi leggo un pezzo di noi di Samiatin. Ad ogni equazione. Ad ogni formula del nostro mondo superficiale corrisponde una curva a un solido. Per le formule irrazionali, la mia radice quadrata di meno uno, non conosciamo solidi corrispondenti, non li abbiamo mai visti. Ma la cosa terribile, scrive Samiatin, è che questi solidi sicuramente esistono ma sono invisibili, perché in matematica ci passano davanti come su uno schermo le loro ombre strane, irritanti, le formule irrazionali. E la matematica e la morte non sbagliano mai. Se questi solidi non li vediamo nel nostro mondo, in superficie, per loro ci sarà, deve esserci per forza, un intero enorme mondo oltre la superficie. Ecco, il lavoro di Klieblicho prova a esplorare, a scandagliare, attraverso strumenti linguistici anche nuovi, inusuali, questo enorme mondo oltre la superficie, che all'epoca all'inizio del Novecento preoccupava moltissimo non solo lui, non solo Kliebnikov, ma anche molti dei suoi contemporanei. E, a, eh, eh, agli inizi del Novecento in Russia erano comparse due traduzioni di un libro del canadese Richard Morris Buke, il libro si intitola The Cosmic Consciousness uh, Buke era uno psichiatra che era, era anche l'editore di Walt Whitman una figura stranissima e nel suo libro Buk prevedeva come imminente il passaggio dell'umanità da una coscienza tridimensionale normale a una pluridimensionale cosmica secondo Buke, il segno di questo passaggio sarebbe stato un cambiamento nella lingua il primo segno Sarebbe stato necessario guardare con molta attenzione all'arte perché gli artisti sono all'avanguardia nello sviluppo psichico dell'uomo, diceva Buch. Pochi anni dopo, nel 1913, nella Russia zarista, un poeta sodale di Kliebnikov, Alexei Krucionik, che è uno dei principali esponenti del movimento conosciuto col nome di futurismo russo, di cui Kliebnikov era il leader, Vladimir Markov, che ha scritto una straordinaria storia del futurismo russo, scrive un futurismo russo senza Kliebnik sarebbe come un bolscevismo senza alieni. Kruzionich, dicevo, nel 13 pubblica una raccolta di poesie che si intitola Pomada, vuol dire rossetto forse, nella quale c'è una poesia che fa così dir, bul, Shil, sure, skum, V, so, bu, r, l, es. I suoni di questa poesia sono simili ai suoni del russo, in realtà non significa niente, anche in Russia. Krucioni pretende che la poesia sia scritta in un linguaggio a lui proprio, che differisce dagli altri, e le cui parole non hanno un significato preciso, ma significano comunque qualcosa. E citando Buch, dice che lui, Krucioni, si è impadronito di quel significato perché lui è all'avanguardia nell'evoluzione psichica dell'uomo. In un altro libretto che si intitola La parola come tale, che pubblica insieme a Kliebnikov, Krucionik dice che Dir bullshit è più russa di tutte le opere di Pushkin messe insieme e che la chiarezza, la purezza, l'onestà e la gradevolezza, che in passato erano qualità che si richiedevano alla parola, sono caratteristiche che ormai si addicono più a una donna che alla lingua. Era anche un po'... Misogino, Crucioni. In un'opera del XV, che si intitola Tiny Parokhi Akademikov, i vizi segreti degli accademici, Krucioni riporta il conto della lavanderia di un certo signor Juscinski Un lenzuolo 5 copecche, due camicie 20 copecche, 5 colletti 30 copecche, due paia di polsini 20 copecche, tre federe 9 copecche, un berretto 5 copecche. E sostiene che se si paragonano queste strofe con le ottave della Nieghi, nella tristezza, dei rimpianti insensati e così via, è evidente che lo stile del conto di lavanderie è superiore, secondo Crocioni. Ecco, Kliebnikov, diversamente da Crocioni, questa, questa lingua solo suono si chiama Saunisic, ed è la lingua transmentale, tradotta in italiano. Kliebnikov non dà alla lingua transmentale tanta importanza. Per lui, la lingua transmentale è un seme dal quale poteva nascere qualcosa. Klibnikov pensava che la lingua avesse una saggezza sua e che l'effetto sulla coscienza dei versi trasmentali, puro suono apparentemente privo di significato, fosse una delle spie di questo valore ontologico della lingua. E Klibnikov. lui aveva provato, per esempio, a cambiare la parola russa con cui si designa il poeta che in russo era ed è scritto quasi come in italiano con una pronuncia appena diversa, Paet. lui però non l'avrebbe chiamato lui l'avrebbe uno dei compiti del poeta secondo cliemico era ricostruire la saggezza della lingua quindi era contro ai calchi occidentali e trovare nella lingua una chiave per capire il mondo rintracciare nelle lingue slave la cosmografia che era andata perduta rimediare alle loro corruzioni, inventando parole anche nuove, e ne inventava tantissime, e passava i giorni sui dizionari, non sopportava i calchi delle lingue occidentali, e poeta non andava bene perché era un calcolo, una lingua, e era meglio chiamarlo Nieba Pisiez, da Nieba, Cielo e Pisacchia, scrivere, e si potrebbe tradurre scrittore di Cieli, o Cielo scrivente, e questo cielo e queste nuvole, non bastava dire Bullshit. Non bastava la lingua della spesa, andava bene anche Dirbuscila, andava bene anche la lingua della spesa, ma non bastavano. Bisognava pescare nei dizionari il puro principio slavo e la sua cortezza dorata. E vabbè, io potrei, cioè ci sono un sacco, io la cosa che, che, che mi viene da fare, eh, ma proprio un po' per una. E che ho fatto anche delle volte per iscritto e anche in tante discussioni che ho avuto, Clebnico era mo molto più bravo di... però non mi... eh, eh, no, di, di citare quelli che hanno detto che... ma, ma non si fa così, non si fa... allora io vorrei fare due cose adesso, io vi leggo un po' di poesie di Clebnico, che sono, che sono un po' e sono con l'impermeabile, ecco. <ride> con il mio impermeabile, perché purtroppo... Eh, e, e poi, provo, eh, quelle facili. poi provo a raccontarvi una poesia difficile e poi provo a fare un'altra cosa e con questa finisco, che è una cosa un po' più lunga, dura una ventina di minuti. Eh. E io l'altro giorno sono, io grazie, ho avuto la fortuna che mi hanno censurato e allora mi hanno chiamato e l'altro giorno mi hanno chiamato a Bogotà a parlare ne sono andato, non ero mai stato sono andato volentieri e, e, e a Bogotà mi è venuto da pensare improvvisamente io sono, ho, ho 59 anni sono 5, quasi 50 anni che leggo dei libri insomma, insomma tante, e, per, e mi è venuto da pensare che a me ero all'aeroporto di Bogotà i libri non mi piacciono per quello che dicono ma per come mi fanno sentire cioè è, è quello che provocano dentro non è nella è proprio dentro di me che io ho bisogno dei libri allora io provo a raccontarvi in un testo di qualche anno fa che però mi sembra che sia che l'ho messo anche nel prossimo romanzo eh, come, come mi sentivo quando scrivevo la tesi nel momento in cui facevo questa cosa e questa cosa è successa in Russia nel 93 la cosa che, con la quale finisco questo intervento mi rendo conto che è una cosa un po' strampalata ma io sono strampalato allora il primo, il primo testo che, che voglio leggervi si intitola Rifiuto e dice per me è molto più piacevole guardare le stelle e firmare una condanna a morte. Per me è molto più piacevole ascoltare la voce dei fiori che sussurrano a lui, chinando la testolina quando attraverso il giardino, che vedere gli scuri fucili della guardia uccidere quelli che vogliono uccidere me. Ecco perché io non sarò mai, e poi mai, un governante dal sacco per terra si sono sparse le cose. E io penso che il mondo è solo un sogghigno che brucia appena sulle labbra di un impeccato. E questa si intitola Io e la Russia, e fa così. A migliaia di migliaia la Russia ha dato la libertà, non c'è cosa migliore. A lungo la ricorderanno per questo. Io invece mi son tolto la camicia e tutti i grattacieli di specchi dei miei peli, tutte le fessure della città del corpo hanno esposto tappeti e tessuti russi. Le cittadine e i cittadini del me-Stato si sono affollati alle finestre dei riccioli dalle mille finestre. Le olghe e gli igar, non per convenienza, rallegrandosi del sole, hanno guardato attraverso la pelle. Era finita la prigionia della camicia. Mi ero semplicemente tolto la camicia e avevo dato il sole al popolo del me. Ero nudo, vicino al mare. Così ho regalato le libertà ai popoli, alle genti che prendevano il sole. E questa è una poesia che piaceva, che che piaceva molto la prossima è una poesia molto breve, che piaceva molto a Ossipan de e che sua moglie dice che la ripeteva spesso, e dice così, la stazione di polizia è una gran cosa, è il punto d'incontro tra me e il governo. E al governo torna in mente che quel punto esiste ancora. La prossima si chiama giliez Versignez, l'abitante delle, delle vette, della vetta, Versignez. Giglietzi Vircini, della Vetta, e se c'è un gruppo russo che si chiama Auction che ha musicato insieme a un bardo che si chiama Host delle, delle poesie di Kliebnikov. Questo, se, se cercate Auction con la Y, Auction e Kliebnikov su YouTube, viene fuori questo album dove le, sono le poesie di Climico, messe tra cui anche Gilles Vercini, messe in, in musica con la bellissima voce di Kost. e La traduzione di questa... Un mostro, abitante delle vette, con un sedere orribile, germì la portatrice della brocca dall'incantevole sguardo. Lei dondolava come un frutto tra i rami delle braccia pelose. Il mostro, l'orco, era contento. Occupava il tempo. E l'ultima delle poesie facili che leggo è la poesia, quando io penso alle due donne della mia vita, che sono appunto Francesca e Lirma, mia figlia e sua mamma, io penso a, a, ai primi versi di questa poesia che dice «Le ragazze, quelle che camminano, con stivali di occhi neri sui fiori del mio cuore, le ragazze che hanno abbassato le lance sul lago delle proprie ciglia le ragazze che si lavano i piedi nel lago delle mie parole ecco adesso l'ultima è quella difficile ed è una poesia celeberrima si chiama Bobeo oh, celeberrima chi si, di... si chiama bobe obi no? e che più o meno fa bobe obi si cantavano le labbra veomi si cantavano gli sguardi pie -e -o si cantavano le ciglia lì e si cantava l'aspetto si cantava la catena così sulla tela di qualche corrispondenza fuori della continuità viveva il volto allora cosa significa sta roba qua Klebnikov In quel periodo in Russia c'era un collezionista d'arte, Sergei Shukin, che aveva messo insieme la più grande raccolta al mondo di quadri di Pablo Picasso e li aveva esposti a Mosca nella sua galleria. Il filosofo Nikolai Berdiaev scrive che quando entri nella stanza di Picasso la collezione Shukin ti assala un orrore indescrivibile. Ti sembra che la vita del cosmo stia per finire? Questo saggio di Berdiaev è stato raccolto in un libretto che si chiama La morte dell'arte. No? c'era proprio l'idea che con, con le avanguardie l'arte era l'Italia, no? l'arte classica era, era finito tutto e adesso io non sono un esperto d'arte e mi sembra sia difficilissimo descrivere, descrivere il cubismo anche per gli esperti nel 1912 escono in Russia due traduzioni di un libro di due pittori cubisti che sono Gleese e più o meno la pronuncia deve essere questa che, che si chiama Du Cubisme in originale e io quando l'ho letto, quando facevo la tesi, mi era piaciuto molto e da, e, e da quel che mi ricordo non diceva quasi niente del cubismo, diceva che è impossibile definire il cubismo e ci sono due frasi in particolare che mi sono rimaste impresse di quel bel saggio che non diceva niente, ed è il buon gusto e il cattivo gusto non esistono più, esiste il gusto. Ecco, non, io non sono un esperto orato, ma mi sembra che la rivoluzione cubista abbia a che fare con la rivoluzione scientifica che c'è stata tra la fine dell'otto e l'inizio del Novecento. No? Avevamo uno spazio infinito, rivoluzione dalla quale siamo usciti con dei dubbi, con molti più dubbi. Avevamo uno spazio infinito, tridimensionale, eternamente uguale a se stesso, non ce l'abbiamo più. Non sappiamo esattamente come è fatto il nostro spazio, lo spazio del nostro universo, la stessa cosa vale per il tempo. Che spazio e tempo siano concetti che l'uomo ha a priori, che il tempo sia sempre uguale a se stesso infinito, e lo spazio sia dovunque tridimensionale, perché così è così e basta, come sosteneva Kant, mi scuso per la banalizzazione, forse non è più vero. Kant, scrive Clebrico nel 1912, che voleva determinare i limiti dell'intelletto umano, ha determinato i limiti dell'intelletto tedesco. Si è confuso. Ecco, non so se Picasso con i suoi quadri volesse dirci anche questo, darci un una rappresentazione non euclidea, non continua del mondo. Mi sembra però che sia un'interpretazione possibile. Bob e Obi, la poesia di Clebrico, è un po' la stessa cosa in termini verbali. Bob e Obi, si cantavano le labbra, veomi, oh, si cantavano gli sguardi, pieo, si cantavano le ciglia liei, si cantava l'aspetto zig zig si cantava la catena, così sulla tela di qualche corrispondenza. Fuori dalla continuità viveva il volto. Cleblico commette vicine, una dopo l'altra, labbra, sguardi, ciglia, aspetto e una catena. E così, sulla tela di qualche corrispondenza, fuori dalla continuità spazio-temporale, vive il volto. È un ritratto cubista, fatto di parole e di suoni. E... Perché faceva delle proposte che Vabbè. Lui faceva una proposta che lui da ragazzo era molto nazionalista. Lui, nei suoi scritti giovanili c'è scritto che lui può dare la mano fino a Vukovar, oltre a, a ovest di Vukovar, non dà la mano a nessuno. E dopo, invece, lui è morto giovane, aveva 36 anni e negli ultimi anni della sua vita invece lui ha, ha questa idea appunto della de, de necessità di un governo che prenda tutto il globo terrestre e lui, lui ehm, per esempio proponeva che, al, al, proponeva che per l'abbellimento del globo terrestre per mezzo dei monumenti, eh, il luogo di nascita della persona e il suo monumento dovessero essere ai capi opposti dell'asse terrestre, cioè che si poteva fare un monumento a uno solo dall'altra parte del mondo. Ecco. E quindi proponeva che chi, chi nella piccola La Manche può essere eretto un monumento marittimo che esce dall'acqua a Ghirel el Ain, persiana bruciata sul rogo. E nella piazza principale di Washington ha diritto di essere eretto il monumento ai primi martiri della scienza i cinesi e O, osservatori imperiali del cielo puniti per distrazione scrive Klebrickov e vabbè, vabbè poi c'è cioè, tutta lui ha, ha, ha lavorato tanto sulla, sul, sulla previsione dei degli avvenimenti storici e nel 1911 ha previsto la rivoluzione del 17 e è una cosa stranissima perché la, la, la sua previsione della, della scusa lui ha scritto eh, cioè il una previsione che non muove da un'idea dialettica della storia, la rivoluzione per perché non è la conseguenza di una particolare arretratezza dello Stato russo o delle terribili condizioni di vita delle masse operaie e contadine, è la conseguenza del fatto che nel 534 fu assoggettato il regno dei vandali. Lui scrive, nel 534 fu assoggettato il regno dei vandali, non dovremmo aspettarci dunque per il 1917 la caduta di uno Stato? E... E poi lo manda a, a un signore che si chiama Aleksandr Alekseevich Narishkin che reggeva il Ministero dell'Agricoltura e del Demagno Statale accompagnandolo con una lettera che dice desiderando verificare per questioni connesse al mio lavoro la possibilità di prevedere il futuro ho realizzato una previsione che riguarda i non tanto lontani 1917-1919 e gliela mando sperando nella sua illimitata attenzione. Però Aleksandr Aleksandr non gli risponde e quindi lui questa cosa la pubblica tre volte e una volta paragona la misurazione del tempo con la misurazione del fiume Volga. Il giorno della misurazione del corso del Volga, scrive Chieblico, è stato il giorno del suo assoggettamento, della sua conquista con la forza della vela e del remo, la resa del Volga all'uomo. La navigazione sul Volga è diventato un mestiere facile, privo di pericoli, dopo che centinaia di teste calde hanno segnato, con fuochi verdi e scarlatti, luoghi pericolosi, le rocce e i bassi fondali lungo il corso del fiume. Allo stesso modo, scrive, si possono studiare le crepe e gli smottamenti del tempo. E mi fermo, è più forte di me, io vi devo convincere, che Clemico era molto intelligente, molto bravo, ma mi fermo qua e faccio quello che che avevo detto che avrei fatto, chiudo con questo, cioè vi racconto questa cosa che mi è successa a me, intanto che studiavo Liebni, vedrete che ha un po' anche a fare con lui, e, e questa cosa io l'ho scritta subito dopo, avrei pubblicato un romanzo che si chiama Spinoza, che era il terzo romanzo, e comincia, quando stavo presentando Spinoza, anzi comincia, Comincia, ha a che fare anche con la presentazione di questo romanzo eh, nel 2000 eh, com comincia così una volta nel dicembre del 93 ero nella biblioteca Lenin di Mosca, stavo facendo la tesi non ne potevo più, volevo leggere qualcosa che mi facesse dimenticare che ero a Mosca che ero in biblioteca, che dovevo scrivere la tesi e che era il dicembre del 93 mi me ero messo a leggere un libro che con la mia tesi non c'entrava niente, me l'ha consigliato la mia insegnante di russo, era un romanzo di un filosofo russo che viveva in Inghilterra filosofia di un vicolo si intitolava, un'altra volta nel dicembre del 2000 ero alla Feltrinelli di Parma a presentare un romanzo che si intitolava Spinoza, non ne potevo più, volevo dimenticarmi che avevo scritto un romanzo che l'ho pubblicato, che dovevo presentarlo, che era uscita una critica su un importante inserto di un importante quotidiano nazionale e che questa critica diceva che io ero un grande appassionato di Spinoza e che la filosofia del pensatore olandese pervadeva tutto il romanzo il romanzo: lì al protagonista un suo amico gli consigliava di leggere le opere del filosofo olandese Baruch Spinoza. Il protagonista andava in biblioteca, prendeva un'opera, l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico, la prima parte, prima leggeva Dio la richiudeva, tornava in biblioteca restituiva l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico poi però questo nome Spinoza gli rimaneva dentro le orecchie andava avanti tutto il romanzo a citare Spinoza la vita è fatta a scale c'è chi scende c'è chi sale come dice Spinoza diceva il protagonista la donna è come la castagna bella di fuori dentro la magagna diceva il protagonista come dice Spinoza con l'arte e con l'inganno si vive mezzo anno con l'inganno e con l'arte si vive dall'altra parte come dice Spinoza diceva il protagonista allora quando era uscita la critica immaginare che qualcuno avesse immag potuto immaginare che Spinoza aveva scritto davvero «La donna è come la castagna, bella di fuori dentro la mangagna», sarebbe stato anche bello, solo che a me era del tutto passata alla fase dell'esaltazione, ero nel pieno della fase della sensazione, poi lì alla libreria Feltrinelli, quando la prima domanda mi aveva chiesto se io intendevo Dio come Spinoza intendeva il suo Dio, io ero stato costretto a spiegare come stavano le cose a dire che se qualcuno aveva letto il giornale era venuto davvero per parlare con me del filosofo olandese Spinoza era meglio se andava via subito che io di Spinoza non avevo purtroppo niente da dire se non che il suo libro, l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico, cominciava così prima parte Dio e poi per fortuna la libreria Feltrinelli di Parma qualcuno aveva fatto subito un'altra domanda per sciogliere l'imbarazzo che si era creato, lei nei suoi libri parla spesso di biblioteche, che rapporto ha lei con le biblioteche? me l'hanno chiesto, io sto per rispondere, qualcosa da dirce l'avevo, sulle biblioteche ne sapevo sicuramente di più che su Spinoza, solo che prima che rispondessi mio fratello Emilio, che era tra il pubblico che domanda, aveva detto, per mio fratello le biblioteche sono come per me le agenzie ippiche, ecco, torniamo un momento in Russia nel 93, una volta nel 93 abitava in un appartamento all'estrema periferia di Mosca, un appartamento oltre che scomodo anche sporco, con gli scarafaggi e con un frigo rumorosissimo che per poter dormire dopo tre giorni l'avevo staccato. La mia insegnante di russo, quando aveva saputo dove abitavo, ma ti trovi bene? La Suma ha chiesto no perché, mi ha detto, sarebbe una stanza in centro vicino alla biblioteca, in un appartamento di una che conosco che fa l'architetto, un palazzo famoso, mi ha parlato Trifonov in un romanzo, la casa sul lungo fiume, l'hai letto? Ma ha chiesto la miei insegnanti di russo nel 93 no, te l'hai letto? l'ho chiesto io e per forza l'ho letto, ma ha detto lei era proibito. È stato l'anno che un pomeriggio in ottobre ha suonato il telefono nel mio appartamento in periferia in Ulizia Bielasiowska. Ma è un po' mi dispiaceva venire via di lì per via che stavo facendo la tesi e avevo letto che per un certo periodo Klieblikov e o Klieblikov e Kaminsky o Livshitz e Kaminsky e Borliok, Adesso non mi ricordo per via che avevo letto che loro per un certo periodo avevano abitato in Ulizia Bielasiowska. Sembrava un po' strano era una strada nuova, giudicare i palazzi, risaliva al massimo agli anni 60, di fatto poi erano andato a verificare, avevano abitato in Unisa, Biedossiosca, a San Pietroburgo, non a Mosca, allora aveva accettato di trasferirmi nella casa lungo Fiume. Pochi giorni prima del trasferimento era un giorno che non ero andato in biblioteca, ci andavo tutti i giorni in biblioteca, tranne quando accettavo l'invito di qualche russo che avevo conosciuto lì in biblioteca. Viene a casa mia, mi diceva che mangiavano due cetrioli, io andavo giorno dopo un cerchio alla testa cominciava a ragionare verso le 3 le quattro del pomeriggio, quel pomeriggio ero in casa che provavo a riprendermi con un pediluvio ma hanno consigliato quando avevo il cerchio alla testa di fare un pediluvio bollente che scioglieva gli umori dentro la testa e cominciavo appena a star meglio a pensare che quel giorno avrei dovuto essere in biblioteca che avevo prenotato un libro di Uspienski che magari riusciva a capire se lui e Clibnico si potevano essere mai incontrati probabile, abitato tutti e due a San Pietroburgo, frequentavano tutti e due il cane a facevano tutte e due letture pubbliche meno. e Klebliko che fosse l'unico dei suoi sodali come si dice, di quelli che prima li chiamavano leiani, poi li hanno ribattezzati i futuristi, nonostante clebrico, che clebrico futuristi era un calco da una lingua occidentale, lui i calchi dalle lingue occidentali non li poteva sopportare, aveva astrologato questa parola Budietliani voleva sostituirla futuristi, solo Budietliani era una parola che aveva inventato lui, che nessuno dei suoi sodali capiva bene cosa voleva dire sì sì, vi lì, mi noi ci pensiamo poi hanno continuato per tutta la vita a farsi chiamare futuristi, futuristi era un nome che andava bene per il marketing, lui che aveva capito cioè, Costruito sopra la sua fortuna, Chiebrico, lui il marketing, non sapeva neanche cos'era. Dico che fosse l'unico del gruppo che era timidissimo: che quando c'erano le letture pubbliche, lui saliva sul palco, cominciava a leggere, leggeva attraverso, poi diceva eccetera, eccetera, e andava via. Stavo pensando che avrei potuto essere in biblioteca a risolvere questo problema di Chiebrico e di Uspieschi, invece ero in casa a fare un altro pediluvio. Adesso basta con i pediluvio, avevo pensato. E in quel momento era suonato il telefono, avevo risposto: era Emilio. Guarda che lì a Mosca c'è la rivoluzione, ma come la rivoluzione? La rivoluzione, ha detto lui, la città è in fiamme, aspetta un attimo, l'ho detto ai Emilio nel 1993. Ho posato la cornetta, ho tirato fuori i piedi da dentro la bacinella, ho infilato le sabato, ho aperto il balcone, ero uscito, ho guardato a destra, ho guardato a sinistra, ero tornato al telefono, guarda che ti sbagli, gli ho detto Emilio, sarà un po' difficile che mi sbagli, mi ha detto Emilio, c'è la Casa Bianca che ha preso fuoco, la fa vedere in tv, aspetta un attimo, gli ho detto, e ho posato la cornetta, ho attaccato la spina alla televisione, l'avevo acceso, ero tornato al telefono, aspetta, eh", gli ho detto due minuti, te come stai? Bene, mi ha detto, e tu? Io così, così, però meglio di stamattina, perché stamattina ma no niente, gli avevo detto Emilio c'era male la testa, non sono neanche andato in biblioteca ma adesso sto già meglio, domani ci vado aspetta che comincia a vedersi qualcosa, gli avevo detto Emilio aspetta il telefono, eh. avevo posato la cornetta mi ero avvicinato alla televisione, avevo guardato c'era della gente inquadrata che parlavano avevo alzato il volume i bombardamenti continuano, dicevano Ero tornato al telefono, sai che forse hai ragione, gli avevo detto Emilio, eh lo so anch'io che ho ragione, mi aveva detto Emilio, ma a te come va, a parte i mal di testa. Io va bene, gli avevo detto, dopodomani mi trasferisco, dove ti trasferisci? In centro, vicino alla biblioteca. Guarda che in centro non fanno andare nessuno, l'ha detto telegiornale. Il giorno dopo, quando tutti i mezzi di comunicazione dell'Europa occidentale, dicevo anche che nel centro di Mosca, volavano i proiettili che la città era a ferro e fuoco, io avevo provato lo stesso, andare in biblioteca di fronte al Cremlino e stare due giorni senza la biblioteca aliena di Mosca, a me nell'ottobre 1993 sembrava un'enormità. Quel giorno lì dovevo anche ritirare un microfilm di un libro di Hinton Hinton era un altro di cui avrei parlato nella mia tesi, uno che aveva vissuto a Londra fino al 1888, poi era sparito non si capiva alla fine che aveva fatto era difficile la mia tesi, però di Sente che a un certo punto prendevano su, andavano via senza lasciare detto dove erano andati, quando sarebbero tornati c'era qualcuno, Borges che aveva perfino pensato che Hinton si fosse suicidato, invece poi dopo ho scoperto che non si era suicidato, era solo scappato era andato in Giappone, mi sembra, ma lasciam perdere quel giorno lì, che i giornali occidentali le prime pagine, dice anche nel centro di Mosca volavano i proietti, la città era ferro io ero arrivato alla biblioteca Alien di fronte al cremino senza tanti problemi, ero solo dovuto scendere dal metro alla stazione Mayakovska e proseguire a piedi. Che le stazioni centrali del metro erano chiuse per motivi tecnici, c'era scritto. E ho fatto quei 20 minuti a piedi dalla Maikoschia alla biblioteca, che ogni tanto sentivo bombardare. Ha ragione Emilio, ho pensato. Intanto che passavo di fronte al telegrafo centrale, chiuso per motivi tecnici, c'era scritto. Magari per motivi tecnici è chiusa anche la biblioteca. Ho pensato, invece la biblioteca era aperta, lavoravano tutti: poliziotti, le bibliotecari, guardarobieri, cuoche, le cameriere, le lavapiatti, Io ho consegnato il cappotto, ho preso i miei libri, ho letto, ho pranzato, ho fumato, ho ritirato il mio microfilm ho riconsegnato i miei libri ero tornato a casa in Ulissa Bielasioskia prima a piedi poi in metro poi in autobus io nell'ottobre del 93 ero così preso alla mia tesi per me era così importante andare quasi tutti i giorni in biblioteca facevo delle cose che raccontarle oggi in Italia uno può pensare che non ero mica tanto normale invece ero solo molto attaccato alla mia tesi ero in quella che i Sufi chiamano la fase dell'esaltazione che come dice Asrati Nayat Khan suo la purificazione della mente ci sono due modi di esperire la vita un modo è la sensazione l'altro è l'esaltazione, e l'esaltazione è quello che prova il mistico. Non che io adesso mi voglio dare delle arie e dire che in Russia nel 93 ho fatto un'esperienza mistica, Che cioè, come dice Asrati Nayat Khan, anche le creature inferiori come gli uccelli e le bestie hanno dei barlumi di esaltazione, e se approfondiamo maggiormente questo argomento comprenderemo ciò che si legge in un verso meraviglioso della tradizione islamica. Ci sono dei momenti in cui perfino le rocce si esaltano, e gli alberi vanno in estasi, e io nell'ottobre del 1993, ero proprio in una fase di esaltazione disturbata solo da qualche contrarietà, come per esempio ogni tanto dei cetrioli, ma soprattutto dal fatto che per andare e tornare dall'appartamento alla biblioteca ci mettevo tutti i giorni due ore. Allora forse è stato per quello che il giorno dopo la rivoluzione ero sceso in Ulissa Bielaziosca con le mie borse e le mie valigie, avevo fermato un tassi. Dove deve andare? Mi ha chiesto il tassista in centro, gli avevo detto, in Ulissa Trafimovic. La sparano? ha detto il tassista. Le do 150 rubli, gli avevo detto io, ma la sparano, mi aveva detto lui, se le do 200 rubli, gli avevo chiesto, ma la sparano, aveva detto il tassista, 250, gli avevo detto, monta, mi aveva detto lui. E mi ero trasferito felicemente da Ulissa Bielasioskia a Ulissa Trafimovic nella casa sul lungo fiume, dieci minuti a piedi alla biblioteca Alieni. e la mia attesa aveva cominciato a andare benissimo fino a un giorno in novembre, che è stata la volta che mi ero messo a piangere. I primi tempi della mia tesi io ero in preda a quello che Asrati nel Khan, sulla purificazione della mente, chiama un aspetto fisico dell'esaltazione, che si presenta quale reazione o conseguenza della visione dell'immensità dello spazio e la visione esaltata dei panorami letterari che avevo davanti mi rimandava una promessa di libertà che corrispondeva al desiderio della mia anima. Se È vero che l'anima inconsciamente si strugge dal desiderio di trovare la libertà che in origine le appartiene, come dice Rumi nel suo Masnavi, citato in La purificazione della mente, di Esrati Nayatkhan. Solo che questa esaltazione fisica, che va resistito ai cerchi alla testa, alle due ore di viaggio tutti i giorni, alla rivoluzione, alle incomprensioni con la mia nuova padrona di casa, è crollata un giorno di novembre del 1993 nella biblioteca Lieni di Mosca, quando dalla comparazione di due diari scritti in epoche diverse dal pittore, musicista, editore, marito della poetessa futurista Elena Gouraud, Mikhail Matiusin, mi ero che tra i futuristi io nella mia esaltazione vedevo come degli eroi senza macchie e senza paura, come si dice, c'erano anche delle mezze tacche di filibustieri, come il pittore, musicista, editore, marito, la poetessa, futurista Elena Golo, Michael Matiusin, e questa scoperta... Che ricordata oggi ha una significanza vicina allo zero. Io, nel novembre del 93 sarei stato che ero stanco per i cerchi alla testa, per la distanza dall'appartamento, per la rivoluzione, per le incompressioni con la mia nuova padrona di casa, per il fatto che le persone che avevo scelto di farci da sopra la non si capiva bene dove erano sparite. Per il fatto che il momento che ho fatto questa scoperta era stato il momento che ero passato dalla fase dell'esaltazione a quella della sensazione, da uno stato sottile a uno stato grossolano come dice Asrati Nayat Khan nel suo La Purificazione della Mente, che è poi quello che lo scrittore americano Kurt Vonnegut definisce il momento che la merda tocca le palle del ventilatore, che è poi stato il momento che ero scoppiato a piangere in una biblioteca alieni di Mosca, mi vergognavo come un cane, ho continuato a vergognarmi fino a quando nel dicembre 1993 non sono andato alla festa di compleanno della mia padrona di casa. E la padrona di casa, dell'appartamento dove abitavo nella casa sul lungo fiume, fin dai primi tempi che avevo cominciato a abitare da lei, mi guardava in un modo come se non la convincevo, e fin quasi da subito ha cominciato a farmi delle domande, ma lei mi chiedeva, dove va tutto il giorno? Biblioteca, le dicevo. Ah, ho capito. Ma lei, mi diceva, è ancora studente? Sì, le dicevo. Ah, ho capito. Ma lei, mi chiedeva, quanti anni ha? 30 le dicevo. Ah, ho capito. Ne dimostra di più, mi diceva la padrona di casa la casa sul lungo fiume, i primi giorni che ero da lei non sembrava mica tanto contenta di avermi come inquilino e non sembrava contenta neanche di avermi invitato alla festa del suo compleanno per me era stata bella invece era stato il momento che avevo cominciato a rivalutare la mia tesi di laurea, proprio pochi giorni dopo che avevo cominciato a rivalutare la biblioteca Lienin di Mosca la padrona di casa, la casa sul lungo fiume alla festa del suo compleanno, aveva invitato tutti i suoi colleghi architetti, che lei era architetto statale solo purtroppo con i soldi che guadagnavano gli architetti statali nella Russia posso perestroica, si va a ingegnare, le toccava affittare le stanze del suo appartamento agli sconosciuti, senza fidare, andare troppo per il sottile, anche a quelli sospetti che giravano per casa, sempre scrutanti, curiosi, con occhi da spia, e per la creanza, le toccava poi invitarli anche alle feste del suo compleanno, non una festa di compleanno normale, una festa di compleanno che tra i colleghi architetti che aveva invitato, ce n'era anche uno che si chiamava Valodia, alto, grosso, i due denti davanti, sporgenti, grandissimi, molto distanziati uno dall'altro, che era in uno stato d'animo molto particolare, proponeva continuamente dei brindisi a destra e a sinistra, parlava con tutti, era simpaticissimo quella sera lì, l'architetto Valodia, ex collega della padrona di casa della casa sul lungo fiume. Ascolti, ma ha detto la padrona di casa a un certo momento prendendomi da parte con un tono che si sentiva che le pesava dirmi quello che stava per dire, che si vede che pensava che gli sconosciuti affittuari in odore di spionaggio non solo uno era obbligata a invitarli alle feste del compleanno, ma bisognava anche prenderli da parte e spiegargli le cose che poi dopo altrimenti si facevano delle idee brutte quando tornavano dopo nell'Occidente, diffondevano delle informazioni false ma documentate, credibili per screditare la corporazione degli architetti di Mosca, ascolti. Ma ha detto con questo tono tra la scusa e il fastidio. Non pensi che Valodia faccia sempre così. Il fatto è che lui si è licenziato tre mesi fa, che per mantenere le sue tre ex mogli, il suo stipendio statale non basta, si è messo a lavorare in proprio, sono tre mesi che non esce di casa, per quello si sta lasciando un po' andare. Ma di solito lui è una persona molto gentile, molto colta, adesso vedrà che si dà una regolata. Ma ha detto la padrona di casa. No, no, ma, le ho detto io, non si preoccupi, per me non c'è problema, anzi, mi è molto simpatico Valodia, le ho detto. Ah... Mi ha detto la padronica. Ho capito. Ma sempre con quello sguardo sospettoso che voleva intendere di stare attento a come mi comportavo. Comunque aveva ragione quando diceva che Valodia si dava poi dopo una regolata. Si era regolato poi subito dopo quando si era messo a parlare con me. E come ero tornato alla sala da pranzo, mi era venuto incontro e lei mi aveva chiesto cosa fa. Io sono filologo, gli avevo risposto. Bene, mi aveva detto Filodia. Valodia. Brindiamo la filologia, mi aveva detto. Ma ha riempito il bicchiere, si era riempito il suo, mi aveva brindato la filologia. E come mai qua in Russia, mi aveva chiesto e per raccogliere il materiale per la mia tesi di laurea gli ho risposto bene mi ha detto Valodia brindiamo alla raccolta del materiale per la sua tesi di laurea mi ha detto ma ha riempito il bicchiere se ha riempito il suo avevamo brindato e come si intitola la sua tesi di laurea mi ha chiesto eh vieni Kliebnikov, la lingua nella quarta dimensione teorie pratica linguistica gli avevo risposto bene mi ha detto Valodia brindiamo a si era fermato a metà della frase ha allargato gli occhi era scoppiato a piangere e tutti si era fermati nel loro parlare, si era messi a guardare tutti Valodia che nessuno capiva cos'era successo. Valodia, cosa hai? Si erano messi a chiedergli tutti. E Valodia lui niente. Si era seduto, si era preso la testa tra le sue mani, stava lì sulla sedia piegato in due, corpo scosso da dei singhiozzi fortissimi, tanto più sorprendenti se si considera che scuotevano il corpo di un architetto moscovita alto, grosso, coi due denti davanti sporgenti grandissimi molto distanziati l'uno dall'altro. Ma cosa gli ha detto? Mi ha chiesto la padrona di casa con uno sguardo cattivo. Io? devo risposto niente. Il padrone ha guardato come mi ha guardato. L'anno scorso un signore a San Pietroburgo, un mattino del 2001, che ero nel parco tra la prospettiva piccola e la prospettiva media dell'Isola Vasilievski. Ho appena fatto i miei quattro giri del parco, ero lì per terra che fumavo una sigaretta, aspettavo di riprendermi per fare poi dopo i miei addominali. Vedo che si avvicina questo signore un po' barcollante nell'andatura, con in mano una bottiglia di vino rosso, viene da me. Hai un cavatappi? Mi chiede. Un cavatappi? Mi chiede. Un cavatappi? Mi dice lui ce l'hai? Mi chiede. No. Gli dico, non ne ho di cavatappi, gli dico, questo mi guarda con uno sguardo, un misto di delusione e sprezzo. poi agita la mano nell'aria, ah, dice, e si volta, se via col suo passo barcollante alla ricerca di qualche frequentatore del parco con un cavatappi. padrona di casa il 93, nella casa sul lungo fiume, non aveva agitato la mano, non aveva detto, ah? Ma mi aveva guardato nello stesso identico modo, poi si era chinata su Valodia, aveva cominciato a carezzargli la schiena, squassata da dei singhiozzi rumorosissimi. Su coraggio, ha cominciato a dire: Ti sei impressionato perché non esci da un sacco di tempo, ma non è successo niente. Siamo qui tra amici, ti vogliamo tutti bene. Calmati, Valodia. L ha detto la padrona di casa, Valodia, si vede che un po' l'aveva tranquillizzato perché Valodia ha tolto le mani davanti la faccia, ha alzato la testa, ma ha indicato con l'indice lui. ha detto lui. Lui, cosa t'ha fatto? ha chiesto alla padrona di casa. E mentre gli chiedeva così mi ha guardato in un modo ancora peggio che se non avessi un cava Cosa t'ha fatto? gli aveva chiesto a Valodia la padrona di casa. Non aver paura, gli aveva detto, diccelo che ci pensiamo noi. Lui, ha detto a Valodia con la voce che gli tremava, lui, aveva detto intanto che mi indicava col dito, lui, aveva detto fa la tesi su. su. su. Su Clieblico, aveva detto Valodia. Era scoppiato a piangere, si era preso la testa in mano, si era raccolto su se stesso e aveva ricominciato a singhiozzare fortissimo. Ah, aveva detto la padrona di casa, ho capito. Cos'hai capito? Gli aveva chiesto un collega architetto alla padrona di casa. No, ha detto la padrona di casa, di ciò così per dire, non ho capito niente. Infatti era vero, nessuno aveva capito niente. Che dopo, a Valodia, fagli spiegare perché il fatto che facevo la tesi su ebrico. Era una cosa così toccante che lo copieva così nel profondo. Ce n'era voluto nel tempo nella casa sul lungo fiume nel 93 che ogni volta che smetteva di piangere che si riprendeva che gli chiedevano e allora? Anche se fa la tesi su Kliebnikov c'è bisogno di piangere. Ma Valodia tutte le volte lui alzava la testa, alzava il braccio, mi indicava lui, cominciava a dire lui, lui, fa la tesi su, su, su, su Kliebnikov. Scopriva a piangere tutte le volte. Fino alla fine che poi dopo era riuscito poi a controllarsi e si era spiegato alla fine. Aveva detto che in Russia Dopo la fine dell'impero sovietico era venuta su una generazione di russi che badavano solo ai soldi e a come ostentarli. Una generazione che parlava l'inglese, pagavano in dollari, e avevano fatto girare il paese su suasse asse portante, che adesso tutti nella Russia post-perestroica, le loro vite erano cambiate alla ricerca del soldo, a studiare l'inglese, a pagare coi dollari per stare dietro all'Occidente, dicevano. E anche le nostre di vite, diceva Valodia, sono cambiate per stare dietro all'Occidente. E io sapere che in Occidente c'è la gente che viene in Russia a studiare Kliebniko, più grande poeta russo del Novecento, che non aveva mai neanche una lira, che gli occidentali non li sopportavano. Io sapere che Clebrico, in Occidente lo studiano, qui in Russia, Clebrico, i nostri ragazzi, non sanno neanche chi è, diceva Valodia nel 93. io questa cosa la trovo ingiusta, una presa in giro, una beffa, non ce l'ho con te» mi aveva detto Valodia nella casa sul lungo fiume ci eravamo abbracciati, ci eravamo stretti e forti mi veniva da piangere, mi ero trattenuta avevo cercato un diversivo mentale per non scoppiare in singhiozzi rumorosissimi Che se scoppiavo in singhiozzi rumorosissimi anch'io se ne veniva una gamba, nella casa sul lungo fiume nel 1993 e da sopra la spalla di Valodia avevo cercato lo sguardo della padrona di casa che aveva appena finito di dire ah, ho capito e l'avevo guardata con uno sguardo prima di sfida dopo di pace, te sei una testa di cazzo le avevo detto con il mio sguardo ma io ti perdono, le avevo detto e con Valodia. Poi alla fine eravamo diventati amici. Mi ha dato anche il suo numero, mi ha detto di chiamarlo, di andarlo a trovare. Mangiamo insieme due cetrioli. Mi ha detto: Sì, sì, avevo pensato, li conosco i tuoi cetrioli i russi hanno delle teste, i russi hanno delle teste che non le mangia neanche i maiali, mi viene da pensare a me delle volte, e l'altra volta mi viene da pensare che per fortuna nel mondo c'è un posto come la Russia abitato da della gente con delle teste che non le mangia neanche i maiali, se no io non lo so come facevo. Mi accorgo di aver un po' divagato, torno all'oggetto della mia relazione, precisamente a qualche giorno prima di questo compleanno a casa su Lungo Fiume, a un momento nel dicembre del 1993 nella biblioteca Lienini di Mosca, un momento che all'apice della fase sufficamente denominata la sensazione grossolana, dovrei voluto essere dovunque, fare qualsiasi cosa, tranne che nella biblioteca alieni di Mosca a scrivere la tesi, Un momento in cui mi ero messo a leggere un libro che con la mia tesi non c'entrava niente, un romanzo che si intitola La filosofia di un vicolo, che parlava di un gruppo di bambini che erano nati tutti in casa e che dava sullo stesso vicolo, di, di, sullo stesso cortile di Mosca, un cortile filosofico, diceva l'autore, che a Mosca diceva c'erano i cortili filosofici, i cortili matematici, i cortili operai, i cortili pittorici, Cortili operistici, cortili spionistici, i protagonisti di questo romanzo erano nati in un vicolo che dava su un cortile filosofico, sarebbero diventati poi dei filosofi, indipendentemente da quello che avrebbero fatto, avrebbero fatto comunque filosoficamente, così come un operaio nato in una casa che dava su un cortile spionistico, avrebbe poi fatto l'operaio spionisticamente, diceva l'autore, forse sono io che mi ricordo male, forse non diceva così, ma insomma il senso mi sembrerà quello. Allora mi era piaciuto questo inizio, ho cominciato a pensare chissà in che vicolo ero nato io, che io ero nato nella casa di cure piccole figlie di Parma, in via Po, e il cortile dava sul campo scuola forse un cortile podistico ho pensato, ho pensato che effettivamente quello che facevo nella mia vita io quasi sempre lo facevo con questo impeto vigoroso e un po' cieco, podistico ho pensato, invece sufficamente la parola giusta era esaltata, ma allora nel 93 non lo sapevo. Allora con un inizio del genere io mi ricordo ero andato avanti nella lettura di questo romanzo, a Biblioteca Liene di Mosca è arrivato il momento che i bambini del vicolo filosofico erano cresciuti, e hanno cominciato a. A fumare, uno di loro aveva cominciato a frequentare la biblioteca Alieni di Mosca e un giorno, nella sala del fumo della biblioteca Alieni di Mosca, le biblioteche russe c'è cioè una sala che i fumatori come me ci passa mediamente il 20% del tempo che stanno lì in biblioteca. Un giorno, nella sala del fumo, questo bambino filosofo ha cominciato a pensare che nella sala del fumo della biblioteca alieni di Mosca erano riunite le menti migliori tra i suoi contemporanei, delle persone che magari lui di faccia non conosceva neanche, ma delle quali magari aveva letto o avrebbe letto le opere straordinarie. Allora io mi ricordo nel 93, in Biblioteca Aliene di Mosca, ho chiuso il libro, sono andato nella sala del fumo, ho cominciato a guardare i frequentatori della sala del fumo, della Biblioteca alieni di Mosca, con un interesse tutto diverso. Stavo evidentemente abbandonando il mio ancoraggio terrestre, cominciavo a guardare il cielo, a avere degli interessi reali, come dice Asrati Nayat Khan nel suo La purificazione della mente, quando la coscienza è assorbita dalla materia grossolana, l'uomo gravita verso terra. Quando la coscienza è liberata dalla materia grossolana, si eleva, eleva verso il cielo. Anche se nel dicembre del 1993, devo essere poi riuscito del tutto a liberarmi dalla materia grossolana, che se è vero che il mio interesse nei in confronti dei frequentatori della sala del fumo, dopo la lettura della prima parte della filosofia del vicolo, era molto aumentato, è anche vero che nella sala del fumo io avevo cominciato a atteggiarmi a ricambiare i loro sguardi, come per dire, già. Eh sì. È eh, proprio così. Ogni modo, al di là dei miei limiti intrinseci che avevo nel 93 e che in buona parte conservo nel 2002 e anche nel 2022, le fisionomie dei frequentatori della sala di de fumo della biblioteca Liene di Mosca nel 93 mi sono rimaste impresse e qui ci colleghiamo a quello che ha detto Emilio nel 2000 delle biblioteche e delle agenzie ippiche. Se avviamo verso un debolissimo finale, che poi all'origine di questo intervento è un po' lungo, mi scuso la lunghezza, come si dice a farlo più corto non ho avuto tempo. Quello che voglio dire, forte le mie osservazioni nella sala del fumo della biblioteca Agliani di Mosca nel 93, 94, 95 e nella sala del fumo della biblioteca pubblica di San Pietroburgo nel 95, nel 2000, nel 2001, nel 2002 che in Russia la gente nelle biblioteche trascurati nell'aspetto, trasandati nel vestire, eccitati, fumatori ossessivi gran parlatori tra sé e sé, nervosi, esaltati sono un po' come la gente in Italia nelle agenzie epiche, sembra quasi che si aspettino da un momento all'altro che la, loro, fre che la loro frequentazione della biblioteca gli cambi la vita una cosa stranissima a raccontare.